Per quello non sono d'accordo perché eh, si possano fare dei referendum anche positivi e non soltanto approvativi, perché si possano abbattere il quorum che sono troppo vincolanti, il quorum del 50% di partecipanti alle elezioni potrebbe essere iniziali, vale, assurdo, anche perché tra un po' se valesse il quorum il Parlamento sarebbe illegittimo, visto che ormai l'estensionismo tende verso il 50% e le elezioni amministrative. 50%. Eh, io metto il cuore anche per le elezioni politiche e se non va bene il 50% sono male e allora ci invertiamo oppure lo vogliono vendere no. perché noi cittadini per esprimerci dobbiamo superare gli ostacoli più, più, più alti rispetto a quelli che devono superare i politici per essere eletti. che è esattamente il contrario della democrazia pericolare verso la quale noi andiamo progressivamente con da ora, certamente non è una cosa diretta, adesso è, è una tendenza che c'è dai tempi del piano di rinascita della P2, di Craxi dell'ultima fase della prima repubblica e poi tutta la seconda, durante le quali, durante di una magistratura troppo invasiva che andrebbe eh, allontanata, eh, di un Parlamento eh, troppo eh, lento che andrebbe potenziato e eh, il fatto che noi scontiamo la paura del Cioè trasversale dei grandi partiti della, della seconda